se dal vivo la trasmissione è iniziata salve questa telecamera questa webcamera guarda il soffitto eh, il cavo è una camera dello, eh, del 99 allora salve a tutte e tutti voi il problema è farsi la miniatura con questa telecamera speriamo che l'audio mi funzioni è un audio analogico un microfono analogico Vediamo di vedere se, se funziona. E qua non c'è. Devo cancellare. Allora mi raccomando, questa volta non perdo tempo. A mettere i tag gli hashtag queste cose qua segnali purtroppo quando siamo ancora andati tutto si è ripristinato io in pigiama in pratica alle 23.08 giuseppe flacco montefiore Io oggi volevo parlare e già sto perdendo così tanto tempo non so come chiamare questo video comunque vi consiglio vi suggerisco innanzitutto di iscrivervi al mio canale poi azionare la campanella e poi quando il mio canale e è in forma creativa lo potete fare basta che selezionate Basta che sbaglio. Eh, eh, diciamo: Citate la fonte, cioè il nome del mio canale. Eh, e anche loca. Okay. qua io Volevo parlare del Montesi. So che molti che mi seguono non lo seguono a lui, non so perché ha scritto. Molti mi hanno chiesto quando hanno visto un mio video, ma ha chiesto Montesi. E uno youtuber italiano. Sto ancora mettendo località. Roma. Sono di Casal palocco Licenza Common Creative Attribution, persone blog. Consentire la riproduzione del chat dal vivo. Non metto la moderazione lenta perché la partecipazione di solito è scarsa ai miei video e quindi salviamo Ah, mettiamo anche l'hashtag uscite il like uscite il like senza mettere due l ecco qua poi metterò altri dati magari non li metterò subito come faccio di solito perché questa è una live fatta alla insomma alla spiccia la notte se no di solito io mi filmo ed edito i miei i miei video invece questo è e voglio vedere se adesso funziona funziona l'audio perché magari mi sto registrando e da molto che matteo montesi ha lasciato di fare il suo vecchio formato e dei, dei, dei guardate con che lentezza mi arriva di ritorno il suono eh, ritorno il suono e eh, adesso tolgo l'audio io qua non so se è sfocato devo andare nella pagina della live allora no così si sfoka di più suoca di più tremendo tremendo nel senso di appunto nel vero senso della parola ecco tremendo che fa tremare fa tremare lo stomaco questa camera la distruzione di serie che c'ha e eh, poi come Vai sempre fuori fuori quadro allora dicevo c'era una volta e forse due i re del trash che nessuno si ricorda più tipo manimarco Marco Doe 74 giuseppe simone André di pre quando era un altro adesso lui ha continuato a avere successo ma è diventato lui il re del trash invece di intervistare il re, il re del trash e poi matteo montesi matteo montesi che continua a fare i suoi video dove prega tanto dove ogni tanto va al cimitero dove fa vedere soprattutto dei brani di video vecchi ma ecco nulla che nulla che ricordi la sua attività passata da quando ha smesso di fare bucaggi nelle case Poi, eh, poi, perché ha avuto dei problemi di cui io cercate nel mio canale Matteo Montesi scoprirete le cose che ho detto di Matteo Montesi, le cose che ha fatto che non andavano tanto bene, poi lui ha avuto dei problemi, hanno detto di cotti di crude, io ho cercato di indagare obiettivamente, ma Adesso è inutile che ne riparliamo. Tutta quella è acqua passata che non macina più. Comunque, come dire. un po la lente vediamo comunque voglio dire i fenomeni del tubo di youtube che vogliono avere successo a tutti i costi e poi gli arrivano multe gli arrivano denunce perché fanno veramente cose troppo scene io fra l'altro sono contento di far parte di un gruppo di youtubers ma la verità è che ci sono stati dei giorni partecipando alle live di giuseppe flaco montefiore e anche di costantino ru buonasera giorgio scano buonasera Dicevo, ci sono stati dei giorni che, sin dalla mattina alle 8, alle 7 del mattino alle 8 iniziava a squillarmi il cellulare. Il mio Motorola Moto G seconda generazione del 2014, si riscaldava come un ferro da stiro. E eh, buonasera, Giorgio! E mi arrivavano centinaia di notificazioni. Io sono stato un bel po di tempo a mettere il like e commentare i video non soltanto degli amici che ho conosciuto attraverso giuseppe flaco montefiore come adesso giorgio scanu e anche gli amici che ho conosciuto nelle live di corrado orru o di andrea cappelletti ma anche ho degli amici che fanno altrettanto soltanto che loro nominano tutti eh, moderatori della chat tutti possono mettere il link del loro video dei loro canali tre o quattro amici che sono filippini thailandesi che orientali anche dagli stati uniti allora mi arrivavano notificazioni di iscritti da tutte le parti del mondo e io per mesi dalla mattina alla sera da quando mi svegliavo quando andavo a dormire dal computer come adesso Cellulare fin quando mi ha funzionato dal tablet, tablet vecchio del 2013 a mettere a mettere like e a commentare tutti i video adesso, quello che succedeva, però era che molte volte la stessa post persona postava più di un video al giorno oppure qualcun altro postava una volta a settimana una volta ogni due settimane quindi. A qualcuno lo incontravo con difficoltà qualcun altro e si risentiva perché non commentavo i suoi video qualcun altro invece lo incontravo troppe volte al giorno e anche se gli commentavo 4 5 video o lui o 10 o lui non mi commentava 10 volte oppure mi commentava 10 volte lo stesso video insomma alla fine io pensavo che con questi sistemi del passare attraverso i canali dei quali ricevi la notificazione commentarli iscriverti avresti ricevuto altrettanto io contavo di avere almeno 12 ore di visualizzazioni al giorno e invece ho avuto a malapena quante eh, due ore a volte anche tre otto in via eccezionale ma mai 20 ore, 14 ore, perché io ho calcolato che se avessi ricevuto in un anno in tutto il 2020 12 ore al giorno avrei avuto avrei superato le 4000 ore in un anno. E invece un promedio di ore che è bruttissimo nel mio canale perché veramente qualche giorno 50 minuti. E allora io mi sono stancato Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno di passare per i poi col cellulare si fa subito, ma intanto mi si riscaldava come una padella, poi mi si rovina e chi me lo paga? YouTube mi inizia a pagare? No. Ogni giorno, ogni giorno, tutte le notificazioni, all'ora di pranzo ricaricavo il cellulare tre volte. E poi ho detto basta. Ho detto basta perché guardate che ora è della notte. Voi ci crederete che ci sono, ci sono state delle notti che facevo le 3, le 4, anche le 5 del mattino per commentare video e, e poi mi svegliavo alle 9, alle 10, alle 8. Perché, tanto con, con la quarantena non si usciva per continuare a commentare video gli sforzi che ho fatto anche guardandoli, perché dal cellulare non è che l'applicazione è. Aprire diverse finestre, e più qualcuno mi rimproverava: a ah, ma io ho trovato il tuo commentario in spam. A ah, ma io non so e se guardi i miei video, ma mi dai del tempo di visualizzazione, e non lo so, ma insomma, eh, ma io non ho, non ho mai contestato nessuno se i suoi messaggi mi entravano in spam, non gli ho mai detto alle stesse persone che si sono lamentate così. Per caso loro hanno guardato tutto il mio video, oppure hanno guardato 30 secondi o due minuti. E io ho fatto dei video anche di 40 minuti. E loro messaggi entravano in automatico, in spam. E questi messaggi li ricevevo anche nel gruppo Telegram. E allora mi sembra ingiusto e quindi ho fatto questa live per precisare questa cosa. E vi saluto. Ciao.